Quindi 45, sì, tra i, tra i 20 e i 30 al momento perché da Piropia Nomentana almeno ne può raccogliere in questo momento una ventina. Per però meglio per l'anno la e il corridoio Laurentino, quanto ci vuole per completarlo? Per Torpagnotta, eh, forse riusciamo a entro fine anno, lì ci sono stati anche dei problemi legati ai costruttori che si dovevano rinviare. E delle rotatorie su strada e eh, che non l'hanno fatto quindi insomma siamo anche un po' in attesa di, questa, di questo blocco che c'è stato oltre insomma, ai problemi vari che forse è sempre un appalto c'è stato anche il discorso che chi doveva fare i costruttori privati che hanno realizzato sia... delle concessioni di diritto fare dei servizi di servizi compensazione si sono fermati perché dicevano che non più risorse per terminare i rotatori sotto passi necessari quindi anche su questo però sembrerebbe che sia ripartita l'attività, quindi se volendo essere ottimisti entro fine anno potremo farcela massimo l'anno prossimo. prossimo. Cerchiamo di farcela, entro l anno. L anno. Sì, beh, io faremo di tutto <ride> anche rimasto Sì, quello già a Roma Metropolitana lo farà lei. Anche perché qui abbiamo avuto anche un esproprio della rimessa perché era divisa diversamente, dove quel pilastro del ponte c'era la coppineria e cose varie, sì, sì. sono stati fatti dei lavori. All'interno in della rimessa. All'interno del Consorzio Torpagnotta, poi c'è stata la modifica del progetto del ponte per cui Torpagnotta ha detto io non sono responsabile dei costruttori, quindi dunque alla fine si è arrivato al compromesso che Roma Metropolitane farà questa rampa di discesa d'accordo, perché c'erano delle economie sull'appalto che si possono evitare. Tempi? Questa... No, questo è anche tempi ragionevoli. Ragionevoli detto, tipo? O entro l'anno se non dobbiamo rifare una gara, <coughs> oppure se dobbiamo rifare una gara di assegnazione lavori entro, so massimo maggio dell'anno prossimo, massimo. No, quello che si è trovato anche in questa storia è stata una situazione incancrenita da tempo e quindi più va avanti il tempo e più le cose si complicano e questo purtroppo è quello perché che abbiamo fatto perché decide essere le tutto non è facile esatto. sì. pensi che sì. si perde eh. sì, adesso ne stanno mettendo uno in moto e ci comunicano qual è. E se no se vogliamo tanto ah, vedere questi sono tutti andiamo aperti andiamo Vedi. Vedi. Vedi. e poi vediamo la sì. cucina Roma Centro non la... sì, sì, ho visto i propri di tutti i fornitori di ricambi, perché io seguivo praticamente la, la parte della ricambistica, avvelenati, sono stati periodi che ci hanno avuto paura proprio di fallire, quindi bloccavano le, le forniture perché non sbloccavano Il alcuni pagamento. pagamenti, che, che sposto diventa rente insostenibile. pensa che nel... 2014 quando sono arrivato Romana Tisera, che è il nostro più grosso fornitore, quello che ci fornisce gli sì. autobus, lei stessa ha, ha bloccato i, le forniture. In quel periodo non riuscivamo a pagare neanche il leasing delle vetture nuove, dei Citellis, quelli che Bordeaux. Oh, okay. quindi è stato un periodo proprio... Io come dico tante volte i nostri capi sopra, qui in messa si fanno i salti portali per, per far uscire macchine, perché tra i ricambi che mancano, servizi... Ma i ricambi, diciamo, noi sappiamo che... Questa, questa situazione lei, della quale lei ci sta parlando, no? quindi il mancato pagamento dei fornitori e quindi giustamente i fornitori che non riforniscono più. Nel frattempo noi abbiamo sbloccato un po' di debiti fuori bilancio che appunto riguardavano questi sì, eh, pagamenti. Sì, sì. Lei pensa o oh, le, le, le sue conoscenze di questa situazione si sta risolvendo, si risolverà a breve? Mi sembra ancora... Molto, ancora molto indirettamente qualche contatto ce l'hai e, e, a parte lo, lo vediamo un po' operativamente perché, anche perché tutto questo blocco periodico dei, dei fornitori delle consegne ha un po' come si dice drogato il sistema informatico del riapprovvigionamento per cui tanti materiali che il sistema vede in ordine che non entrano lui non propone di comprarlo No, perché, perché dice, mo arriverà, mo arriverà, quindi il problema è che il sistema dovrebbe essere lanciato nuovamente, il sistema dice, ora arriverà, mo arriverà, se non trovi una procedura manuale, Il problema è che la programmazione è, è stata molto, molto carente, la programmazione trova anche le, le identificazioni degli acquisiti, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, per cui adesso si sta cercando di recuperare anche la sincronia tra flussi finanziari e l'acquisto dei ricambi, che è una cosa necessaria di cui duro poi ovviamente la mia questo per noi è indispensabile anche per assicurare manutenzione sui bus che sappiamo essere bus con qualità elevata quindi se però abbiamo una manutenzione programmata sicuramente i guasti sono più bassi quindi proprio un problema di ottica di medio-lungo periodo che evidentemente l'azienda non ha più avuto negli ultimi anni soprattutto, ripeto, negli ultimi anni e mezzo vediamo, arrivando vediamo quindi questi sono bus a 18 metri quindi sono dei modali in parte funzionano appunto con il resto che è anche ha una capienza di circa 130 posti grossomodo di più una trentina quindi sono anche ampi per una eh, quindi un quadrante come può essere qui l'Aurentino Bianco e Piano Mentana sarebbero ideali se Piano Mentana l'imperata eh? i tipi di Montese e Regresso vanno a fare vanno a superire quelli grave, che stanno Fermi. e pure Montesacra ha molti elettrici storici che stanno con i servizi quindi il servizio viene fatto con i 18 metri di diesel che potrebbero essere sfruttati allora questi sono le foglie nell'altro sono grandiose spiegheranno come sono entrate le foglie quindi Ah, sono sì. autobus molto moderni, sono, ecco. sono sì. nuovi, nuovi, È nuovi. Eh, una, una, una, una, eh, una vergogna tenerli qui fermi, eh, autobus ripeto, arrivati da circa ormai due anni sono stati messi in esercizio come prova per vedere il colloquio fenomenale e poi da lì non sono stati mai più utilizzati. Qui ripeto, hanno una storia abbastanza complicata perché c'è un'indagine in corso su una presunta tangente, quindi mazzette da circa 500-600 mila euro. Quindi diciamo, sono proprio un, un simbolo di quello che non è andato nel corso del tempo. Io credo quindi che, che noi dobbiamo, abbiamo il dovere proprio morale adesso di rimetterli su strada per, per la città e per tutti i cittadini. È fondamentale. È fondamentale. È fondamentale. Questi, sì. diciamo, stanno intorno ai 650 mila euro l'uno, sì, su 45, sì. siamo su 30 sì. milioni di euro. Sì grosso sì, sì, sì. modo poi l'appalto era al netto delle tangenti, delle presunte tangenti, esattamente quindi i sotoposti in realtà ecco completamente nuovi moderni, e moderni anche l'alimentazione diesel ancora performante sono degli euro 5 e quindi insomma, possono tranquillamente anzi devono uh, circolare in città e noi faremo di tutto per rimetterli su strada tra l'altro quindi il, il punto è che eh, al momento Diciamo, le, le parti da sostituire sarebbero probabilmente le gomme? Sì, le gomme che ormai e stanno ferme se saranno valizzate, poi se. quando uno cammina vede un attimino. Lo sente, diciamo. Le, le batterie dell'avviamento, perché ah. stanno ferme, uno può provare pure a fare la ricarica, ma può rimanere per strada con un pulmonovo che non parte, insomma, le batterie saranno 70 euro. Quanto prendono? su questo 10, mi dicevate c'è anche un contratto di cui ecco, cioè, se, se, se, se non questo non mi è chiede, scusate le batterie costano 70 euro però a noi ci vengono 110 no no no, dopo quanto veniva no no no no, no, no, no. no. no, no fortunatamente le batterie che compriamo sono un buon prodotto che recentemente si pensa 70 euro è una macchina di ma un Eh, ma ah. infatti fatti? è no no e purtroppo a non lo compro io, no? Perché poi la cosa bella è che all'epoca si compravano pure a 70 euro e duravano andare Santo Stefano. Fortunatamente ecco lì, la direzione no, ha fatto, arrivo, un no? ora, fatto un bel lavoro, ha fatto un bel capiloto. Le batterie performanti costano un po' di meno, adesso mancano, non oh, mancano perché mancano la pianificazione è quella. veramente è come diceva l'assessore: un po' di pianificazione quindi adesso vengono fermate le batterie. batterie. Come vengono sorvegliati la notte questi? Questi, ci sono delle telecamere lungo il perimetro. Sì. Abbiamo saputo che sono stati degli atti vandalici. Questi due a fianco. poi vediamo. Di questi, esatto. sì. Come hanno fatto a raggiungere i posti? Eh, eh, fuori, o da fuori, è oh. libera questo non non è libero nel terreno. Dare, però... Hanno rotto i vetri delle porte. Sì. hanno lanciato parole, sì. qualche elemento, non so se avete ritrovato qualcosa. Sì, sì, abbiamo ritrovato. No, non no. sì, credo. C'è pure il dubbio che qualcuno passando dai. Sì, sì, c è, c è matto. È mato... Qua dentro e... c'è la, la rimessa, diciamo, a parte noi, ci sono un sacco di, di ditte che tirano la notte, e si pubblicità Cattà, però se ci sono le telecamere, le telecamere, eh, le telecamere, male, telecamere sono, sono proprio nulla. puntate lì non hanno rilevato nulla perché purtroppo registrano sette giorni poi viene cancellato e quindi noi quando ce ne siamo accorti gli abbiamo chiesto sì. ma non su è... questo dovremmo sì. aumentare la vigilanza sì. di tutti i depositi? Per me devo di dire che non, ci, che non ci posso credere! Sì, eh. questa cosa Scusate, non deve più capitare! Sì, sì, su diciamo, sì, abbastanza sì, indicativo Autobus moment consente da quattro anni e dal 2013. Nice. Noi siamo arrivati, arrivando a un Sì, perché sono stati esatto. sì, pure parecchio su a esatto. Modena. Sì. Esattamente, Esattamente. A Roma prima di arrivare qui, al prima di prenderli, aspettato pure di arrivare Esatto, quindi sono stati un po' piazzati qui a Modena. poi abbiamo tenuto male. Speriamo che bene, assolutamente. Questo ci aiuterebbe anche insomma, a contrastare un po' il problema dell'inquinamento, nel, soprattutto nella parte più, più centrale della città. E, e, questi sono praticamente i filobus, ovviamente essendo elettrici a emissioni zero, quindi questo è un intervento che oltre a servirci per il TPL, per migliorare il trasporto, ma ci serve anche per l'ambiente. Ecco, Sì, che c'è qualcosa in moto. Eh. Quanto tempo fa il livello di danneggiamenti? Okay. Eh, non glielo so dire perché sono arrivato una no. settimana. quindi Quanto tempo quanto fa, fa, fa il no. Noi ce ne siamo accorti circa un 20 giorni fa. perché Abbiamo dato una ripulita all'aria, chi è venuto a pulire gli operai della ditta mi ha avvisato che c'erano questi metri rotti sabato mattina, quindi abbiamo fatto i monogrammi e abbiamo avvisato che dovete... Poi adesso i ricambi per questi... Se ne occupa penso Sacro, che è stato nominato un ingegnere nuovo, e adesso sta riprendendo. La parte filobus è abbinata all'altra rimessa filobus, all Montesacro, Montesacro. quindi sono sì, stati già avvisati. Sì. Penso che dovranno catalogare perché tutto il materiale nuovo, non è stato ancora, penso, ordinato niente e catalogato niente, quindi, quindi dovrà partire. Accendo questi, bus per vedere... questi qua non li abbiamo ah. accesi per spostarli, perché prima erano tutti parcheggiati dove stanno facendo il ponte, lì allo stallo loro. Sì. Poi quest'estate, quando c'è stata Esco, è il convegno dei, dei cardiologi, ah, okay, che ha, hanno quindi abbiamo altre dovuto qui portare per... delle macchine qui per fare quel servizio, quindi tutti, non c'era parcheggio, quindi qui liberato sono stati portati parcheggio. qui. e Poi adesso una parte è stata riportata lì, però col fatto che non partono, diventano già sono stati portati in una parte, una parte sono è rimasta parcheggio. No. Ecco, qui. Poi sono andati pure al collaudo. Sì, sì, hanno fatto il eh, collaudo tutti quanti, poi sono tutti targati che è la vettura sì, sì, sì, sì. La, la, la, la, la, la sì. anche per quindi queste officine di fatto sono fuse perché erano destinati a mantenere questi, sì. questi forse. officine che sono state ampliate sono questa è stata costruita è tutto... è nuovo. qui non c'era niente ah, c'era c'era terreno questo sì. era tutto, tutto, questo tutto terreno, terreno a perdita per segnalo questa penso sia stata fatta la consegna con i bus perché. Eh qua si era sempre novembre 2015. Quindi praticamente noi ci siamo dotati di mezzi. Officina. Un museo non Con un dispendio economico, diceva probabilmente solo i bus sono sui 30 milioni. L'officina. Questa qua è una bell'officina. Quindi. sarà pure bella ma... No, no, è bella per utilizzarla nel senso che sarebbe pratica noi turisticamente avendo gli spazi di di qua per il bus, se poi dopo vi faccio fare un giro eh, ci fa gola perché Torpagnò adesso si è, è ingrandita pure come parco bus, sì. ma lo spazio per mantenerlo quindi voi questa non la usate spazio. neanche spazio. per la, no, la manutenzione farci. degli auto? Così normali. Purtroppo dice che la funzione filobus, molto l'autobus a metà ha bisogno di alcune accortezze tipo di operazione di asse, aperture sull'alto come quali